Ma c'è il bagno? Sento sì, ci segreto! Ciao Anastasia, sono venuto a trovarti. Come stai? Va bene, cico. E tu? Sto bene Anastasia. Senti un po'. Mi fai vedere cosa fai la sera prima di andare a dormire? Lavando i denti. Yeah! Yeah! Adesso Anastasia dovrai metterti il pigiamino. Poi io ti farò una bellissima sorpresa. Ok, Anastasia, adesso dovrai chiudere i tuoi occhietti. Va bene, Sic. Chico. Ciao Chico.